Francesca Comisso è una delle curatrici di un'opera d'arte davvero unica che mostriamo volentieri alla vigilia di Natale perché ha una collocazione speciale. Sì, si trova qua a Casa Giglio che è una casa aperta alle famiglie che hanno i bambini eh, all'ospedale, che hanno bisogno di cure temporanee e che quindi vengono eh, ospitati gratuitamente. Sono famiglie che arrivano insomma, da tutte le parti d'Italia, anche dal resto, da altre parti del mondo e l'associazione Giglio ha concepito questo, questo luogo molto molto bello, in pieno centro a Torino, all'ultimo piano del seminario metropolitano della diocesi e ha trovato i fondi per insomma, ristrutturarla ottenendo delle, delle, delle, degli spazi abitativi e delle anche degli spazi destinati al, alla cittadinanza quindi è un luogo dove in effetti in occasione di iniziative particolari, workshop anche gli abitanti del, di Torino possono, possono venire e, e anche le, gli ospiti possono avere l'occasione di uscire dalla condizione di solitudine Ecco, questo murales, questo wallpaper è opera di un artista italiano che vive a Brooklyn, abbiamo letto, e che ha ehm, deciso di dipingere animali e natura con un'iniziativa anche qui molto legata ai piccoli ospiti. Assolutamente sì, l'artista è Francesco Simeti, è stato invitato da, da noi, da me e la mia collega Luisa Perlo, su eh, iniziativa della, di Casa Giglio che ci ha chiesto di eh, proporre un artista che potesse aggiungere a questo luogo un'opera d'arte, quindi offrire agli ospiti una, la, insomma, una, la possibilità di un'esperienza ancora più eh, ricca come quella che... Francesco è riuscito a, a, a produrre creando questo grande collage eh, che frequentemente lui usa come tecnica, è una tecnica anche in mente, digitale, che eh, parte da vari mh, materiali iconografici, eh, quindi qua ci sono dei disegni che fanno riferimento a erbe eh, di salute, cosiddette Taquina Sanitatis medievali, quindi delle, dei repertori iconografici anche molto antichi con animali che provengono anche da quei repertori, ma anche da apparati decorativi di varie tradizioni, eh, sia occidentali che orientali. Quindi in questa, in questa diciamo, unione e mescolanza di elementi crea questa ricchissima eh, scena in cui anche i bambini, i fratellini, le sorelline degli ospiti eh, potranno... Divertirsi a esplorare, a trovare degli universi immaginari e fantastici e anche comunque chi abitualmente vive questo spazio a trovare un'apertura. Usciamo dalla pandemia, uno degli hashtag di questo periodo è stato la cultura cura, mai come oggi possiamo dirlo. Assolutamente sì, e alla cultura bisogna dare nuova cura anche per farla per, farla, per, per essere generatrice continuamente nella vita di tutti i giorni e negli spazi non solo dei musei e delle gallerie ma anche negli spazi dove si vive, dove ci si cura, dove si, si, ci si incontra eh, avere l'occasione anche di fare esperienza dell'arte.